Allora, questo tutorial serve a descrivere la uh, banca dati CARE. CARE è un acronimo e sta per catalogo di azioni ben descritte rivolte all'equità. Contiene quindi 93 azioni. Queste azioni possono essere singoli interventi, possono essere programmi o possono essere anche delle vere e proprie politiche applicate a livello locale, regionale e anche nazionale. La maggior parte di queste azioni sono, derivano da eh, fonti accreditate, ovvero da repertori di buone pratiche. Eh, un numero consistente eh, e eh, deriva direttamente dal progetto Joint eh, Health Equity Europe che è appunto in fase di, di conclusione. Quindi eh, le, eh, le azioni come possiamo vedere dalla tabella sottostante sono suddivise per area tematica e per target quindi dall'incrocio dall di area tematica e target posso selezionare le azioni che mi interessano la ricerca la posso effettuare anche attraverso questa, eh, questo box di ricerca quindi per area tematica e per target oppure effettuare una ricerca per parole libere, naturalmente mettendo il numero, il numero di parole piuttosto basso, oppure posso effettuare la ricerca attraverso i macro obiettivi del piano nazionale della prevenzione. Allora vediamo eh, il primo tipo di ricerca. In questo caso se sono interessato a eh, conoscere quali sono gli interventi che eh, trattano di attività fisica che sono rivolte alle persone anziane, posso selezionare il numero 6 all'interno di questa casella e avrò la possibilità di visualizzare i 6 progetti, programmi o politiche che trattano questo tema e sono rivolti agli anziani. Vediamo che abbiamo la possibilità di visualizzare le schede in un formato sintetico ma per ognuna di esse, laddove mi, mi interessa esplorarne una, posso anche effettuare una visualizzazione della scheda intera. Quindi in questo caso avrò una breve descrizione dell'intervento, una descrizione su come è affrontata la dimensione dell'equità e eh, delle informazioni che riguardano ad esempio la valutazione, quindi i risultati della valutazione, e un diciamo un'informazione molto importante che è questa, il link a quelli che sono i dati, i materiali di dettaglio che mi permettono di implementare questa azione anche nel mio territorio. Quindi in questo caso il link mi manda sulla banca dati Prosa in cui posso scaricare tutti i materiali che sono stati utilizzati, che sono serviti per realizzare questo intervento un altro campo molto importante riguarda proprio i riferimenti che sono i riferimenti alle persone che hanno eh, diciamo, sviluppato e sono responsabili per l'Italia di questo progetto quindi con, le, con, con la mail e come vi dicevo un campo anch'esso rilevante è questo, gli obiettivi del PNP cioè questa azione a quale obiettivo del piano nazionale di prevenzione risponde? All'obiettivo 1.8. Quindi vediamo che torniamo indietro, possiamo effettuare una, eh, visualizzare ulteriori schede oppure possiamo tornare ad effettuare una eh, nuova ricerca. Una nuova ricerca che eh, possiamo questa volta utilizzare il, la ricerca guidata, quindi in questo caso... Se sono interessato ad esempio a uh, azioni che riguardino il trasporto pubblico e che siano rivolte ad esempio a tutta la popolazione di un'area, quartiere, città, posso effettuare la ricerca. In questo caso avrò dei progetti, alcuni di essi appunto, derivano dalle uh, buone pratiche presentate nell'ambito della joint action europea, infatti eh, la maggior parte di essi non sono eh, realizzati in Italia e anche in questo caso posso esplorare attraverso la visualizzazione della scheda completa le informazioni necessarie affinché riesca a implementare tale, tale pratica. In questo caso abbiamo delle informazioni di dettaglio descritte nel materiale che è allegato e anche qui abbiamo gli obiettivi del piano nazionale della prevenzione. Tornando nuovamente nella home page, posso effettuare l'ultima ricerca che è la ricerca per macro obiettivi del piano. In questo caso posso eh, selezionare eh, quale macro obiettivo mi interessa accanto ad ognuno il numero di schede che rispondono a questo macro obiettivo. Se ad esempio seleziono il macro obiettivo 3, incidenti domestici e eh, stradali, avrò la possibilità di visualizzare queste schede, queste schede che eh, naturalmente hanno il formato che abbiamo visto prima, ognuno di esse può essere in qualche modo visualizzata nella sua forma completa. Quindi, la cosa importante da dire è che tutte queste 93 pratiche sono selezionate da fonti accreditate la cui caratteristica è proprio quella di avere il fuoco sull'equità cioè di eh, in qualche modo prendere in considerazione l'equità tra i criteri con cui viene eh, condotto l'intervento. Possiamo eh, accedere alla descrizione delle fonti, in questo caso vengono descritti tutti i repository utilizzati eh, come, come fonte, quindi da cui si sono, sono state attinte le azioni, questi sono tutti, eh, diciamo, repository provenienti da progetti europei e eh, internazionali, tra cui anche la banca dati prosa, che è appunto la banca dati italiana che ospita al suo interno buone pratiche realizzate in Italia. E eh, in ultimo volevo farvi vedere la possibilità di inviare una segnalazione. Quindi chi eh, in qualche modo ha realizzato, implementato, un'azione che ha le caratteristiche di essere un'azione appunto rivolta all'equità e eh, rispondere ai requisiti necessari per essere inserita in CARE può segnalarlo, verrà naturalmente contattato ed eventualmente l'azione la, la, verrà inserita all'interno del database CARE